Io credo che il Nutri Score contrariamente a quanto spesso si sente ripetere, sia un sistema che ha delle basi scientifiche veramente molto fragili. Eh, c'è questo algoritmo molto complesso che dà un valore ai vari componenti degli alimenti che non è più in linea con le evidenze scientifiche più recenti e c'è il fatto che essendo un sistema poi sostanzialmente di tipo interpretativo, che dà un voto agli alimenti e che dice quindi alle persone non, non, non preoccuparti particolarmente, fai quello che ti dico io, quindi preferisci gli alimenti verdi agli alimenti rossi, va anche molto in disaccordo con il concetto ormai generale di che bisogna invece formare le, le persone. Oltretutto poi rendere difficile la combinazione degli alimenti, cioè è qualcosa che in effetti dovremmo considerare veramente superato. E la larga maggioranza di queste criticità viene di fatto perfettamente superata dal Nutri Informat, è un sistema molto più semplice che non vuole dare dei voti, dice semplicemente guarda la composizione dell'alimento è questa, c'è cioè questa quota di sodio, questa quota di zuccheri, questa quota di, eh, di vari componenti, combinali in maniera intelligente perché la cosa importante non è eliminare o privilegiare il singolo alimento, è avere nel complesso un'alimentazione equilibrata, un pattern dietetico equilibrato, da questo punto di vista quindi Nutri-N-4 Battery è assolutamente supera Nutri-Score.